Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video di Minecraft, io sono Bruno Magno e oggi siamo qui nel mio sotterraneo perché come vedete già ho già portato avanti un pochino il lavoro Eh raga scusate ma mi si è appena spento il computer eh, vabbè capita capita comunque stavo dicendo e ehm, ho già portato avanti un pochino il lavoro perché ho scavato un po' qua questa qua sarà la nostra aspetta che voglio pulire un pochino ma è una cosa mi lo stesso rumore di quando 28 quando um, i uccide mossi, uccido gli zombie. poi tutto è pulito allora per farvi rivedere. Qua ho fatto un passaggio così più veloce. Diciamo, quando qua c'è l'assenza delle armature, e oh, no. Sembra che andava avanti da solo. Ah, sarà il lettino. che mi va più veloce. Poi qua ci stanno gli azurot che carini. Gli azurat. E... e poi qua ci sarà mia jacuzzi che non riesco mai a salirci lascio non riesco mai ad andarci se non ho due blocchi due blocchi mi serve ok no. eh, grazie e così entro la jacuzzi ciao ra ciao raga Ecco, qua uh -huh. mi mettere 4 più 5, ok, ecco, poi un giorno di questi qua faremo una live su, e qua ho schiavato perché qua ci voglio fare io eh, una una mega, eh, diciamo un magazzino diciamo, più grande, con tutte le chest, perché così è più forse cioè, un magazzino però non solo un magazzino diciamo un po' di tutto ci voglio fare qua voglio fare tipo libreria aria incantesimi un magazzino aria hobby diciamo un pochino tutto diciamo base sotterranea questo sarà tipo il mio bunker il mio bunker il caso che mi esplode la, la casa c'ho cioè, il bunker mio segreto qua eh. Poi ci devo mettere pure un po' di torce altrimenti diventa uno spawner di mob oh. che bello, adesso devo andare a prendere solo qualche torcia Sono andato a prendere qualche torcia più un po' se qua c'ho qualche torcia da qualche parte no perché queste sono tutte le shulker dell'end, land oh, qua c'è sopra una scadenza di in niente buono però un po' in qualche poi qua ci sono di fortuna no ah, si sì, ecco un po' un po di torce Orri. mi piazzo una qui e una qua così e una pure qua con un po' tutti gli angoli così fammi mangiare un pochino e allora il pavimento lo voglio fare tutto in cobblestone ma si sì, dai è pure bello tutto in cobblestone perché però non solo cobblestone cioè, il movimento lo voglio fare in cobblestone aspetta fammi levare un po di roba fammi lo metto dentro la shulker mi leva un po di roba questo qua e eh, questo qua delle armature allora mi levo un po di blocchi questo po' di blocchi mi levo che non mi servono a niente anzi mi levo tutto e poi mi prendo solo le cose utili che mi servono spada questo questo questo questo, questo. poi questo questo no le frecce finisco queste frecce qua questo questo questo e poi qualche un po di blocchi e eh, il water mi, faccio così. Eh. mi sono pulito un po l'inventario quindi devo andare più veloce mi devo mettere ecco qua poi allora, il pavimento lo vogliamo fare tutto in pietrisco Fatemi usare qua la nostra tutto è in pietrisco ma non solo in pietrisco anche lo voglio fare assistente vocale tutto la tua la tua modella assistente vocale assistente vocale no ok così almeno ci siamo levati pure l'assistente vocale se no è un problema, <sus> in <production> cobblestone, e, pure, un po' di, di, questo, e anche, un po' di mattoni, un po' di questo, Sono pure un po' di, un po' bello, quindi abbiamo detto, questo, questo, questo e questo ok fammi scendere giù questo qua serve il tunnel qua Qui scendi velocissimo di qua no, eccolo quindi pavimento diciamo pure pure un po di diciamo un po tipo sparso a caso tipo un po di blocchi buchi poi dove capita capita pure un po di pietra ci possa stare che bella ok allora quindi iniziamo io un po come ci sta si sì, pure così cioè, dai è bello ho pure un po' di cobblestone ho un po' di questo ho un altro po' di cobblestone però ho un po' di mattoni dai ecco yeah. un altro pochino di mattoni e un po' di questo un po' di. Ho aver un po' di copers, no, qua è bella. Qua è un po' vuoto come spazio. Qua, tutti questi spazi Tutti un po' vuoti Tipo questo Questo Tutto pure quest'altro Tutti spazi un po' vuoti Qui ci metto Un po' tipo così Come vedete? Si sì, bello Bello proprio Certo sarebbe bello se Aspettate un attimo C'è una crafting table da qualche parte, ah si sì, è vero nelle shulker pot sono crafting table quindi fammi andare nelle shulker in questo, in un'occhi crafting table voglio craftarmi pure mm. Diamo un po' come ci sta con questo lo uh -huh. fu pure un po qua per qua poi pure un pochino di legno ci si potrebbe mettere un altro qua è un po' com'è raga è bello c'è cioè, ma è un po' spogliarello cioè, dovremmo aggiungere un pochino più, più cose oppure un pochino di legno ci dovremmo mettere andiamo sopra quindi legno metto tutti i materiali ah ecco la cosa non c'è nessuno? netherrack, che non ci ho messo netherakno un, un po' di legno questo, un po' di legno quest'altro e pure qualche blocchetto tipo uh, sempre sul nero ci sta eppure no, questi blocchetti del genere no un po' se troviamo aspetta, andiamo a vedere un po' come ci sta no, di qua mi confondo sempre non è questo ma è quest'altro no, non è neanche quest'altro e questo eh, si, sì, ci sta molto molto bene bene ci sta, ma ci sta più veramente bene ci sta, più bene ci sta certo, bello Proprio ogni tanto un po' di legno un po' però la legna la voglio non così cioè tipo piatta No, Però tipo, sto legno qua chiaro, ci potremmo rimettere così, tipo, molto bello. ragazzi allora ho tagliato un pochino il video perché nel mentre ho sono stato un pochino impegnato nel mentre ehm, guardate che ho fatto ci sta una crafting nel mentre eh, allora nel mentre ho fatto guardate che bello quattro porte questa la devo ancora ah, messa, e poi qua si entra e, e qua sotto sembra che solo decorazioni tutte queste porte però allora qua ci sta un coso un coso anche se a me non sembra che sia incantata benissimo la spada è quella più incantata meglio di tutte cioè, guardate quanto l'ho fatto pure io uh, che figata e poi ci sono ceste un po piene di, di roba che quasi non cioè molte di queste sono vuote e poi guardate secondo voi tutte queste cose sono vuote scriverò sotto nei commenti e, e mi raccomando iscrivetevi si sì, commentate e iscrivetevi soprattutto perché ehm, ci divertiamo tanto oggi eh, ci divertiamo tanto perché eh, andiamo mi raccomando scomprendiamo perché iscrivetevi e commentate e eh, ehm, e quindi è però qua sotto, secondo voi avete scritto nei commenti 3 secondi, 3, 2, no, in 5 secondi. 5 4 3 2 1 Non l'hai ancora scritto e eh no devi scriverlo, secondo te cosa ci sta dietro le se no io non continuo il video. E metti pure un mi piace se no il video non lo vedi e non usare a passare in un altro video. Che se no il video... E eh, non lo sarà passare in un altro video... Perché devi guardarlo, devi finire... Devi scoprire cosa ci sta... Dietro queste... Mh, dietro queste... Bolle. Lo vogliamo scrivere insieme? Oh, una fornace... Una fornace, ci sta... Voi che avete scritto? poi lo voglio leggere nei commenti... E vi faccio vedere... Allora, qua ci sta... Una... Una... Um, una... Cavolo, era... Qua ci sta un um, banco da lavoro, crafting table, non mi, non mi viene mai la parola. Poi qua ci stanno due fornaci. Qua ci stanno altre fornaci. Poi qua ci sta uh, un letto, dove ci puoi dormire. letto un po', un diciamo, piccolino. Ah, oh, ho fatto diventare così. Poi qua ci sono, diciamo, tipo cosette che quasi inutili diciamo, qua ci sono queste cosette che non c'è sta niente rotto, quindi no, maggior parte inutili e, e poi vabbè questo è un po' quello che ho fatto poi volevo prendere eh, volevo sistemare un'armatura diciamo questa armatura qua con cose in diamante poi ad eh, andare a prendere anche nelle, nelle, nelle ceste e adesso andiamo a prendere questo è so chi è che scoreggia non lo so. Vorrei ehm, andare a prendere qua dentro. Ci stava pure un'armatura d'oro. Sarebbe bello. Questo è un blocco d'oro. Poi ci crafterò un'armatura d'oro. E andare a prendere un paio di armature. Eh, che mi manca un paio di armature da qua. Diciamo che così da metterle alla collezione. Una seconda diciamo armatura. Diciamo di, mh, di riserva. Non si sa mai. Di, di, di, di. questa è la crafting, eccola qua: blocchi d'oro, 9 blocchi d'oro. Devo fare uno, questo, e poi mi manca um, il coso perché ci sta un cane? Non lo so. E, so che mi serve lo stendardo per, per le armature lo stendardo per le armature lo trovo qua in questa cesta ma no, ce ne stanno 4, bene 1, 2, ah, prendi tutti ok così ci mettiamo pure due armature e lo voglio mettere l'armatura di qua che finora non ho messo niente diciamo cioè, più qua l'ingresso ci faccio 1 e 2 e okay, 1 e 2 solo che c'è un po dietro così ci sta, non buco niente ok non trovo tipo qualche altra cosa strana Solo che non cercevo glielo mettere dietro un qualche cosa. Ora lo Perché vado così lento oggi? Vado super lento. Tanto, no, non, non voglio mangiare. Voglio capire cosa succede se non mangio. Allora, ma cos'è che vado così lento oggi? Ah, forse poi mi rimette la grafica come piace a me allora ehm. allora o il longofume o la luminite oppure o diciamo o il marino o la luminite. però di luminite c'è un no però di luminite tutta la polvere non lo posso lasciare E per qui questa è la polvere polvere di luminite boh. che male è che un solo blocco di 64 di polvere boh mi è sparita la porta boh capito allora ok fammi andare ma oh, no ho levato la torcia vabbè chi se ne frega quindi vediamo un po' cosa ci sta meglio Questo o quest'altro po' piazziamo Allora, questo qua questo non ci sta molto bene per il diamante Per il diamante Questo tema mi hanno portato, diciamo, l'arancio. così posso mangiare mentre registro il video. <ride> ok. ci okay. okay. sta molto bene con l'aluminite. E poi con l'oro ovviamente ci metto questo, lungo fume. si chiama lungo fume non lo so, lungo fume. Così. E ci metto la corazza d'oro. Uno... Due. Poi i pantaloni solo che la, la, gambiera, la testa non ce l'ho, potevo andare a appena... prendere. Ah, ecco dove l'ho messa la polvere di ruminite. Ah, ah. Facciamo ridere i polli, facciamo. facciamo. ridere bella faccia, facciamo ridere. Facciamo ridere bella faccia oggi, facciamo ridere i polli. Io, intanto buon appetito a tutti. Stiamo vedendo eh. l'arancia. un po se, far, se posso farvi vedere io che mangio l'arancia allora, aggiunge dispositivo di cattura video ecco qua ecco qua ecco minecraft e ok finestra metà studio ok e prendiamo minecraft no, ho sbagliato e, e quindi ho messo queste due cose solo che mi serve e poi ci voglio mettere anche questa mezza matura tinta qua giusto per completare un po' la, la cosa armatura mm. eccola qua senza i pantaloni <ride> e poi ci vorrei mettere anche un so... supporto Come... uh, no anzi non con il supporto con il cornice luminescente poi ma chi è che fa tutto sto rumore ce cioè, lo metti tipo qua a metà fra il diamante fra l'oro No, vai fuori No, oh, no ho sbagliato il pulsante sì. E che cavolo Ok Così, già no. Questo, questo quest e quest'altro Ehm Un attimo ci siamo di 3 minuti, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao, allora raga, la, la continuiamo nel prossimo video, quindi ciao ciao.